Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al mascarpone senza uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono mascarpone, panna fresca ben fredda e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo 30 g di zucchero a velo e la panna che vi consigliamo di posizionare in congelatore per 45 minuti prima di iniziare la ricetta. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e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 abbiamo rimosso la farfalla dal boccale è possibile utilizzare la panna vegetale al posto della panna eh, in quel caso vi consigliamo di non aggiungere lo zucchero a velo perché solitamente è già zuccherata mettiamo all'interno del boccale il mascarpone E lo zucchero a velo. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamo il mascarpone nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente. La crema è pronta, riponiamola in frigo sino al momento dell'uso. Crema al mascarpone senza uova. Ideale per preparare tiramisù, farcire torte, muffin o bignè. Si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta!